Il giornale. il giornale mi hai mandato, grande gioia ho trovato, il mio nome sopra riportato tutto fotografato. Grandi liste mi ho mostrato di persone conosciute, tanti scritti colorati, molti pratici illustrati. Tutto d'un fiato me lo sono letto, mentre ero distesa a letto. Anche il tuo nome era menzionato ed in un angolo ricordato. Sono proprio fortunata di averti incontrata. Nessuno più mi identificherà e dopo la morte il mio nominativo vivrà. Una moltitudine di persone che di me commenterà sia di bene che di male non mi importerà. Tutta l'Italia mi conoscerà ed il mio articolo leggerà per te in ogni casa di Tra le mani un mi prenderà. Qualcuno anche di cielo la guancia il mio nome passerà, come una foglia che parla di una figlia mi considererà. Chi mi ama tante emozioni troverà, chi mi odia tante invidia mi trirà.